A alta a Venezia lo scandalo del Mose, come vedete ha ribadito che il sistema in atto da, da sempre nella nostra bella Italia è quello della spartizione di tutto da parte di tutti e per questo che la nostra proposta di mandarli tutti a casa deve essere accolta dai cittadini se veramente vogliono cambiare. Veniamo al Consiglio Comunale di oggi, allora, abbiamo parlato della riqualificazione di Piazza Viviani. L'interrogazione è stata posta dal consigliere Nerini, io sono intervenuto eh, portando a conoscenza della Giunta che il, i cittadini con la, proposta, con la proposta di libera per la quale il Movimento 5 Stelle ha raccolto le firme hanno già presentato un progetto per cui sono andati oltre l'incapacità della Giunta di fare qualsiasi cosa, anche una piazza semplice, un arredo urbano semplicissimo tipo una fontana. Delle aiole, del verde e delle panchine semplicemente, invece addirittura pensano di fare un concorso internazionale quando troveranno soldi, perché per adesso i soldi non ce li hanno. In questo momento si sta discutendo, si sta stanno illustrando il nuovo piano del lungomare, del litorale, quindi il raddoppio delle piazze, i pontili. Simile, un simile progetto, a se ne discute dal 2006, e alla fine è stato bocciato perché i pontili creano erosione e quant'altro, mentre qui si continua appunto a fare queste cose mirabolanti e non si fanno le cose più semplici. A Tiregna e Marina ci sono marciapiedi completamente distrutti, mancano le fogne, manca appunto il verde, le piazze non sono, non sono manutenzione e si pensa di fare interventi da milionari, questo per dire che si fa senza fare perché poi ci diranno che mancano soldi, per cui l'idea sarebbe buona, ma mancano soldi e quindi tutto qua. Poi sono stati eletti i commissari per la Commissione Sport, quindi sono andati due all'opposizione e due alla maggioranza e basta quindi ora alle 18.30 interromperemo il Consiglio Comunale per andare come Consiglio a rappresentare la nostra presenza della dell'edicola quella che è stata sottratta alla mafia e quindi oggi c'è la riapertura quindi alle 18.30 quindi tra pochissimo interrompiamo e poi riprendiamo alle 19 con la discussione appunto del piano urbanistico per il litorale di Marina